Penso che l'Inter vinca 2-1, adesso lo scrivo anche nel, nel pronostico Spero ovviamente di sbagliarmi, di fare un pronostico veramente alla Penguin eh, eh, che, che dove, dove sbaglia qualunque tipologia di cosa Ma l'Inter ha già vinto, signori eh, ma, ma ragazzi, l'Inter ha già vinto 2-1 Inter, marcatori Secondo me segna um, Lautaro Lautaro e Ciaranoglu e per la Juventus segna, segna Rabiot Lautaro e Ciaranoglu per la Juventus e Rabiot Allegri, merda, sparisci! Juventus che si schiera con Shezne, Danilo, Bremer, Alexandro, quindi Bremer torna titolare, una difesa piuttosto interessante, non abbiamo difensori, praticamente abbiamo un centrale e due terzini di cui uno di spinta, Quadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic, i due esterni, Quadrado e Kostic con Fagioli, Locatelli e Rabiot in mezzo al campo, Miretti a supporto di Milik, Ragazzi, mi domando io chi segna Signori Dallo Stadio Allianz di Torino Juventus-Inter La partita dell'anno Speriamo in bene La Juventus che si abbraccia poco prima dell'inizio della partita Come ultimamente accade, spesso e volentieri Speriamo in bene Signori, benvenuti a tutti Godetevi lo spettacolo in questa reaction Oh, Rabiot È pazzo, Rabiot Rabiot in inserimento Hai capito cosa succede? No, un proposito Avendo, diciamo, l'attaccante più che altro, raga, io mi domando: ma giocare con Milik? Capisci quando, quando hai un giocatore che tira il pallone sulla schiena del suo compagno? E quanto cazzo è Worth è worth al massimo, Dio. Ora Ciaranoglu come la gestisce. Mamma mia! Anche, adesso anche il è diventato un mostro! Arriva uh! il ha provato uh -huh. a lanciare Lautaro sì, si, è si è trovato un pallone interessante sul mancino madre, madre. di Dio cosa si è mangiato la battuta col mancino in mezzo deviazione doppia deviazione pallone largo alla fine Gecco col pallone che è uscito di un soffio rivediamo una sorta di flipper Prima deviazione terza, secondo Giato Zeco. Cosa se mangiato sicura palla larga. Madre, di... ma come ha fatto a sbagliare eh sì, ancora la porta corsa, vuota? Eh. Lì è solo lì. Listie... Sai che forse è la... Madre! La mezza spallata, guarda. Vedi fa qui di Alessandro Secondo me gli ha fatto perdere Madre di diciamo, Dio Jecko pazzo Cambiamo sì, sì. eh! dagli il cavallo pazzo proprio il cavallo pazzo bravo, bravo prendi fallo vale. la... Allegri non ha più la cosa di fare alla il La Profonda cerca eh, il movimento da parte di Barella Barella si coordina Don Fris Occasione uh! clamorosa per l'Inter. Allora, forse tutto era nato proprio da quell'uscita di Bremer. Che aveva lasciato. Oh, era stata bravissima per di ribaltare. Attenzione, è trovarlo in quel modo. Portavolta. Secondo me voleva calciare forte in porto. porto perlomeno Finisce qui. Fine il primo, primo tempo. Bloccato anche se l'Inter nell'ultimo. Finito il primo tempo. Il primo tempo Juventus assolutamente annichilita dal punto di vista del gioco. L'Inter ha fatto una partita a sottotono, ma nonostante il sottotono, tre azioni clamorose da gol mancate per l'Inter. Juventus che non tira mai in porta. Questo è un problema veramente grande. È partito ufficialmente il secondo Sempre tempo Americano tra Juventus un e flash Inter. Da vita, si coordina uh, Cerenoglu, possibilità per Va Il riflesso di Szczesny che l'allunga in calcio d'angolo. Ma che ah, ma traiettoria Cerenoglu. aveva trovato Cerenoglu. Calcio da dio sì, quasi dal nulla. Eh. la capacità di Prova e riesce oh. Oh, ad andarsene, costizia. eludendo l'intervento di è I Barella andato. Qui costi c'è Rabio Costice. che si butta dentro. Tre in giocatori giocate dall'altra parte, ancora il 17 che prova ad andare. Rabio per il vantaggio. Chepiano! Juve Chepiano! Chepiano! che passa al primo squillo vero al minuto 51 in contropiede. Dopo che l'Inter aveva costruito occasioni, arriva il vantaggio di Anconelo. Ci sono detto che di chiama Rabiot. Ci sarà Il cavallo pazza, il cavallo pazza. Il cavallo pazza, il cavallo pazza. Il a pazza. Il cavallo pazza. Il cavallo pazza. Il Rabiot, Il cavallo Insomma, Fatto la cosa il cavallo pazzo! Grande giocata di golf straordinaria sinistra. praticamente! Che se sono voi prima del duello? Si fa un 60 metri dal fondo a salta, bellissimo da 60 metri da apre incredibile gol 60 metri di 60 Rabiot bellissimo non poteva prendere 60 metri da 60 metri da 60 metri Quanto è bello cambiare questo numero, da 60 metri da 60 metri da 60 metri da 60 Kostic con... va con il mancino parte Cosic, alla per la Juventus. Oh, arriva il 2-0 non può nulla sulla deviazione vincente è arrivato dietro e ha trovato il tocco vincente Bremer forza Danilo comunque tocco vincente per il 2-0 Juve testa bianconera Danilo per il 2-0 bianconero la festa no, di Locatelli, l'espressione di Zaghi, primo tempo, un pallone tenenoso del che Onara ha solo visto, ma sul quale non è, è, è riuscita a intervenire. Danilo! E' Danilo! Allora da il il il campo campo io, che Danilo ricopo Danilo, io e si esploda Danilo! Danilo! Danilo! Danilo! Danilo! Però rivediamo se. Finché ci fallo di mano. del giocatore che tocca. La sensazione è che sia. Annullato. infatti vedeva, no che schifo ma il, il pippega gioc... mi spiegate sì, perché hanno annullato sto gol? me lo prendo. spiegate? le analisi del caso questo no, tocco no no non ci credo non ci credo che hanno annullato il gol per sto per questo tocco qua è impossibile no no no, no è impossibile il è impossibile ma ovviamente se ne frega insomma, un cazzo a noi diretta, siamo però più però forti anche dell'arbitro. e lo faremo vedere siamo più forti dell'arbitro oggi va benissimo 1-0 1-0 va benissimo Vai, annullate anche se gol. Brai bravi. Allora, Che ci sia una deviazione, non c'è dubbio. Il ancora la Juve, Fideo dentro per Costic che prova a dare, bella lava su di lui, ancora Costic. Dentro! Golsi Juve! Giùcci! Giusto! Intelligenza! Fagioli l'altro grandissimo giocatore il primo devo Fagioli gol di di Fagioli, fagioli gol il di fallo vedere Fagioli faccelo Adesso vedere Fagioli l'uomo col cazzo bionico l'uomo col, col cazzo bionico Fagioli my man dalla panchina non ha mai giocato e appena entrato in campo ha fatto la differenza con Lecce e oggi con il gol ancora Kostic assist straordinario di Filippo straordinario, porra, la straordinario la presenza, la presenza. è la rete con deviazione non ce ne frega un cazzo l'importante è che eh, entri bravo Goses, bravo Goses, che mi la tocca quanto basta aggiorniamo il risultato perché adesso non ce lo annullerete 92 primi Juventus 2 Inter 0 Inter Inter Dov'è Inter? Inter dov'è Inter? Dov'è Inter? Dov'è sei Inter? Dov'è Inter? Dov'è Inter? Non l'Inter, Inter. Dov'è Inter? Dov'è Inter? Quanto Dov'è Inter? Guarda come spammano tutti i pazzi Dov'è Inter? Dov'è Inter? In Dov'è dove, dove, dove dove Inter? Di... Dov'è Inter? Dove Cazzo? è Inter, dove stracasso è Inter, ma oggi signori non è tempo di Inter, perché io Inter oggi non vedo, io non vedo Inter, dove è Inter, io vedo Juventus 2, Inter 0, io vedo vittoria Juve, Inter 0, io vedo che la Juventus ha le braccia al cielo, Inter 0, Sotto Juventus batte Kostic, Inter 2 a 0 Le reti delle due mezzali Rabiot e, ripresa, e Fagioli Quello che ci punti, è sempre mancato ma dall'inizio dell'anno Signori questa una è una prova Di assoluta Assoluta assoluta, assoluta importanza La domanda sontuosa Che tutti ci stiamo facendo Oggi e per sempre Almeno fino alla prossima sfida è Dov'è Inter Dov'è? Inter! No, si che dove. schifo! Ma è il Pipega! È proprio lui, il Pipega!